Ma ciao Anastasia! Ciao mamma! Cosa stai facendo? Sto giocando con le tue bamboline? Sì, perché non Come ci bagnettere, bagnetti perché mi sono già conte. Eh sì, perché che ore sono? È sera. Vediamo un po' che ore sono. Vediamo un po' che ore sono. Sono le 8 e 58. Quindi è ora di fare il bagnetto. Sì sei contenta quindi adesso noi cosa facciamo faremo vedere qual è la nostra routine serale ai nostri amici sei tutta zozza questo tatuaggio sulla fronte non mi piace per niente e poi ti sei sporcata i capelli con la cioccolata oggi vero? è stata Vanessa ma a proposito di Vanessa andiamo a vedere cosa sta facendo Vanessa eh? andiamo andiamo a vedere cosa fa vanessina ciao vanessina sei sempre attaccata al telefono ma lo sai che ore sono sono quasi le nove è ora di andare a fare il bagnetto vedo che anche tu ti sei tatuata mm, che belli questi tatuaggi speriamo che adesso vengano via eh? allora io e anastasia abbiamo detto ai nostri amici che faremo vedere speriamo qual è la nostra routine serale vediamo che adesso non vanno via lo io. Oh, io sapete che domani la Maetta ci porta alla scuola di divani? Eh sì, perché tu quest'anno finisci la materna e inizierai le l'elementare. Quindi sì. andate a visitare la tua scuola nuova. Sì. Sei contenta che tua sorella domani ti verrà a trovare a scuola? Sì, sì non mm. sapete che era venuto Babbo Natale la nella mia cuola? eh sì Se fai era... vedere quella maglietta lì? quanto è sporca? Mm. ma cosa avete combinato Beh, oggi? È anche abbiamo fatto anche i tortini al cioccolato col cuore fondente e ti sei sporcata tutta Dada. Guardate. un altro tatuaggio sì. e Babbo Natale ci ha dato anche il biscottino dell della tavotta, i vacanza. biscottini di Novara buonissimi. buonissimi facci vedere un po' questo dentino che abbiamo perso e che avevamo perso in macchina e che poi a vedere i soldini? aspettate dove va? a prendere i soldini Vanessa ti hanno mangiato la lingua? fammi vedere se hai la lingua sei stanca? adesso fai un bel bagnetto e poi a nanna eh? Il nostro nuovo canale è Vanessa e Anastasia. Anastasia! Come state? Noi stiamo bene! Anastasia vi vuole fare vedere una cosa che è successa Dov è? Dov è? ieri. Cos'è successo ieri, Ani? È caduto il dente in macchina! Mi è caduto il suo primo dentino ed eravamo in macchina, era appena uscita da scuola e l'avevamo perso perché non si è accorta di nulla. Mi ha guardata a un certo punto e mi ha detto. Ho perso il dente, però l'è caduto in macchina, noi eravamo disperate, ma poi Anastasia l'ha trovato, guardatelo qua, eccolo qui, <ride> che bellina. Il barattolino della Nutella, quello piccolino, abbiamo deciso che sarà il contenitore dei suoi dentini che perderà. Sei sveglia? Sì. Perdone. Perché non parli? Sei stanca? mi anche a Vanedon era un altro dente e ne ha già perso uno. Guardate! La fattina mi ha dato delle monetine. Questa l'abbiamo trovata la oggi prima. ed è l'ultima che abbiamo trovato. Domani vado quello di macchina. Allora, amici, adesso vi faremo vedere la nostra routine serale. Andiamo a preparare l'acqua per fare il, il bagnetto, bagnetto. E poi tutto il resto. Ciao. ciao! A dopo! A dopo! Guardate, l'acqua è quasi pronta, vero Ani? Stiamo aggiungendo l'acqua fredda ma ci siamo quasi. E Anastasia cosa fa quando fa il bagnetto? Porta con sé alcune delle bamboline che ha. Oggi abbiamo scelto queste due. Cosa? Che ne sono anche A. Ah, ne prendiamo altre? Allora le poi le poi vediamo. Le eh. e, le e allora vai a prenderle. Ok, ci vediamo dopo le babbi, wow. una sta già facendo il bagnetto, wow ma guardiamo un po' chi c'è, le quelle di prima, un pony, un bimbo piccino piccino che è caduto, <ride> poi abbiamo una lol con dei capelli stupendi, io le invidio questa lol perché vorrei avere la sua stessa capigliatura, un'altra bimba, le due sirenette e altre bimbe, ma sono tutte pronte a fare il bagnetto? Sì, adesso mi prepara sì il L'acqua è pronta Anastasia, mi controlli? Ci siamo? Eh, ok, possiamo iniziare? Sì! Bellissimo, ciao, ciao ciao! Ragazzi, ci vediamo subito dopo aver fatto il bagnetto. A prestissimo, ciao! Tutto bene? Eh? Tutto bene? Questo bagnetto ti sta rilassando? Sì. Hai staccato la testa dal corpo? <ride> Sei bellissima! E tu signorina? Sì, Abbiamo ancora la ragnatela in testa, in faccia, eh? Adesso la togliamo. Dove vai? La tolgo. Adesso te la tolgo io. Sì, quella eh? la tolgo io. Mm. Finito il bagnetto? Eh? Abbiamo finito il bagnetto, amore, sei stanco. Adesso andiamo a fare la nanna, eh? Manessina, ti stai pettinando i capelli? Adesso asciughiamo i capelli, poi andiamo a fare subito il letto c'è da fare ancora una cosa Vane? La tua cartella mm, che noia Anche okay. ragazzi scrivete nei commenti quando voi finite la scuola e che giorno? Che noi non vediamo l'ora, vero? Noi che giorno la finiamo? Il, Il 20... 23 dicembre. Esatto, tu. E giovedì. Tu alle 2 del pomeriggio, oh. che bello. Che eh? io eh, sempre esco alle 4 e mezza. 4 e 20, sì, 4 e 20. Ani asciughiamo i capelli tesorina così poi andiamo a fare la nanna che si sì. stanca allora Vanessina ha trovato l'altro giorno la colonia che usava quando era una bebè e si è Bebe. quasi anche addirittura commossa e messa a piangere perché si è ricordata che la sua mamma quando era piccolina la metteva sul fasciatoio le metteva questa colonia profumatissima e quindi stasera dopo il bagnetto la rimettiamo vero amore? Mm. Che, che fa? Voglio. Eh, ma sulle mani la metti? Eh, no. poi anche sul corpo. Ah, anche, anche tu la vuoi, la amore? Vanessina. Anche Vanessina te ne mette un pochino. vedi cosa succede. un po' di colonietta. Mm. Un pochino sulle mani. Dai, un pochino. Mm, che profumo già lo sento. Si sì, sente. Sì, sì. oh, mettitelo qua sul petto, amore. La mettiamo anch'io perché mi sento il profumo. Eh, ecco. sì. Dai, asciughiamo mm. i capelli, bimbe. Che tardi. Rattatina di testa. <ride> abbiamo finito il bagnetto, yeah! ci siamo asciugati i capelli, io ho sudato tantissimo. Adesso Vane, dobbiamo fare la cartella. Allora, prendi, eh, prendi il diario Anche e controlliamo le materie che ci sono domani. Anche io lo prendo. Allora, Guardate che belle! Che belli Chi te li ha regalati? Una Le tue amiche, amica, una questa qui ce la levo già. Invece, Possiamo mia togliere mia il amica? ciuccio perché altrimenti non si capisce molto okay. bene. Questa, la... questa, questa me la regala, questa ce questa me l'ha regalata la mia amica oggi. Wow! Allora... allora, Dai, Anastasia, facci vedere cosa c'è nel tuo zainetto. C'è la mio. merenda, ah, la merenda di oggi che non abbiamo mangiato. I <susurre> cracker. Ok. Dopo la mangi? No, dopo non la mangio perché dobbiamo andare a fare la panna poi ci sono i vestiti... Che quello è il cambio banni. nel caso in cui ti bagni questo è il tuo, il tuo quadernetto dove segniamo la temperatura la mattina voi segnate la temperatura? wow un braccialetto della lol sì, bellissimo sì, adesso ok perfetto tocca a ah, vanessina vanessa guardiamo eh, il diario domani è mercoledì mercoledì abbiamo religione rec due ore Sì poi due ore di testi e due ore di matematica alla okay. fine adesso controlliamo nella cartella quello che c'è e quello che non c'è religione non c'è sicuramente e testi non lo so guardiamo dai andiamo eccoci qua Allora. abbiamo fatto tanta strada <ride> dagli animi vabbè allora abbiamo detto religione, testi e matematica allora questa è grammatica e non so perché ce l'hai in cartella perché la maestra dovrebbe trattenerlo e tenerlo a scuola ma non è stato così quindi dobbiamo tenerlo poi allora, qui abbiamo inglese togliamolo Ma quaderno? questo è il quaderno di religione Sì, aspetta che io intanto sto togliendo quello che non serve quindi abbiamo tolto inglese qui cosa abbiamo? grammatica e scrittura e eh, vabbè teniamolo e ecco, poi non c'è più niente. Il ecco il libro volevo dire. Ok, metti dentro tu. Ascolta, di matematica hai già tutto a scuola, vero? No, matematica c'è il quaderno qui. Hai ah, il quaderno di matematica, allora dovresti avere sì. anche il libro. Prova a vedere. O oh, non c'è. Ma domani c'è sempre? No. Lo sapete che domani io mi metto il vestito di Natale? Ancora? Oh, sì. Oh. Di nuovo, perché mi piace tanto. Va bene, amore mio. E allora Ma lo è metteremo. Il libro di matematica. E è a scuola. Va bene, mettiamo allora matematica guardate il mio astuccio è a forma di pop Vabbè, un è un astuccio Pupit. sì con i miei eh, come evidenziatori. evidenziatori e poi dovremo avere anche la scorta <ride> per <ride> i prossimi sei anni ok <ride> perfetto anni. ci sono sì, quelli mario. pastello che io C ho preso questi due pastello rosa e azzurro Invece quelli fluo che sono giallo e arancione, bellissimi, amore. Brava, gioia. Ho usato se mi ricordo la, uh, questo l'azzurro e il giallo. Va questi bene. due Ti, questi ti è piaciuto l'azzurro? Sì. Opaco? Mm -hmm. Ok. Infiliamo religione mm -hmm. e okay. abbiamo finito. quella mattina ehm... prepariamo mm -hmm. la merenda. Vi faccio vedere. Stai mangiando i cracker? Eh, mm. lo mangio, Anastasia mangia sempre. Sì, faccio... eh, mangia sempre schifezze. Vi faccio poi... vedere? Sì. Eh, cose quando disegno o non ho il quaderno e prendo. Vabbè, eh, avete capito, no? <ride> <ride> perché quando è che non hai il quaderno tu? Così Capita? Alcune so volte sì. allora, il quaderno ti manca? Scusa? No, non lo so, alcune volte. Oh, eh, vedete? dimmelo. Oh, questo qui, mi scorta ne ho tantissimi e chi Ma te li ha dati questi fogli? la mamma no, ah, no non è vero non me li ha dati la mamma li ho trovati io dove ne... Ah in casa sì. Perché Noi siamo pieni di quaderni sì. gioco Poi a volte ne compro io qualcuno per scrivere le mie... i miei appunti Ma prontamente finiscono nelle vostre mani Questi invece sono quelli per colorare Questi sì, però te li, amici... li ho comprati io sì. lo ricordo Se i miei amici infatti erano qui dentro Poi abbiamo preso una busta così E ho messo questi dentro perché erano spersi Se no. okay. Ma questi... andavano bene perché tu pensavi di no No sì, vanno bene per disegnare Poi per scrivere Perché io alcune volte no? Quando qualcuno, la maestra, mi presta i fogli così, mm. anche se ce li ho vabbè, per scrivere qualcosa, sì. Eh, io scrivo tutto storto così. Tutto storto, sì, perché righe. non hai le righe. Eh no. Eh non, non è non facile. Sei. Usa il righello. È vero, perché i miei amici fanno la linea e poi scrivono solo Ecco, vedi? Chissà come mai, eh? <ride> no, <ride> Ma guarda, no, mo. prendi eh. spunto dagli amici, no, eh. non solo sulle cose negative, anche su quelle positive. Adesso vi faccio vedere il mio astuccio. Allora, la prima abbiamo i pastelli. Sì. ci sono abituata perché prima. Vai avevo... a vedere un po' com'è questo astuccio. No, davanti, com'è? Guardate che bello. Guardate un po', è in 3D, non si vede, però è un po' in Sì, perché io almeno mi sono detto: guardate il dito. e allora ho detto. Aspetta, che metto il dito dentro, <ride> eh? Aspetta. Perché è come se ci fosse un secondo sì. strato all'interno. Perché vedete, io non li tempero, però. Eh. Cioè, alcuni non li tempero perché poi. Cioè, li temperi man mano quando sì, ti servono mi faccio prestare, dico non ce l'ho ma come eh, ti... no dico non ce l'ha. ma eh, quante cose sto scoprendo in questo non video ce non ce l'ha non quindi... ce l'ha ma il temperino ce l'hai ancora? Sì, però me lo voglio usare perché sennò ci metto una vita perché quando lui. e eh... eh vabbè ma quindi cosa vuol dire? quindi eh, quando, oh, sì, vedi? guarda guarda vedi qua oppure qua Sì, sì, vedo adesso Ui. te li tempero io va <ride> Guardate, vi piace la mia nuova matita? Mamma, guarda cosa è questa. La trovate in casa. Sì, lo so. Le abbiamo comprate oggi queste matite. Mm -hmm. e sono fluorescenti, sono bellissime. Pensa che uh, due mie compagnie di scuola hanno i pastelli con dentro il cancellino per cancellare. Eh, tipo bella. questa, però qui la punta colorata è i pastelli, no? Mm -hmm. uguale, uh, wow, troppo bella. Io l'ho usata. Ed è bella. bella libiata, sì. Va bene. <ride> allora, bimbe! È ora di andare a fare la nanna! Aspetta, non voglio vedere i miei pennarelli. Va bene. Yeah. Li ho messo in ordine l'altro giorno. Sì, è oh, vero! No. Wow! Ed ecco Date. qua i pennarelli. Hai finito di mangiare? È vero perché sono! Sì, è vero, la in pigiama party. Ah, un altro pigiama party mm -hmm. vuoi fare? Allora chiamiamo il Grinch. Davane? Sì. Yeah. Vai. Uh, ti do una manina no lo siamo ancora solo. Ole! il letto è pronto avete visto che letto comodo diventa un divano e poi si trasforma in un lettino adesso finiamo di mettere le copertine e a nanna oh, finalmente la nostra routine serale è finita siete mm -hmm. stanche bimbe mm -hmm. eh, sapessi io oh, oh, oh, oh. noi vi salutiamo, la nostra routine serale finisce qui, domani mattina si va a scuola, è già un po' troppo tardi. Che ore sono? E saranno già quasi le dieci e mezza! Ci vediamo amici al prossimo video! Se il video vi è piaciuto cosa dovete fare? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video! Iscrivetevi in tanti, grazie! Ciao! Buonanotte! Sì. Grazie